Ciao a tutti gli iscritti al canale, ciao di Stefano Maggi e ciao a tutti i fan della pagina dell'orto dio. Siamo partiti, allora, innanzitutto questo potrebbe essere uno degli ultimi filmati che faccio, perché la macchinetta è cascata prima mentre provo a far filmare si è mezza spaccata, speriamo che si veda bene. Non credo, vabbè. Comunque, dobbiamo partire con l'orto estivo. Così presto, a gennaio, sì, perché noi vogliamo partire da seme, così non dobbiamo comprare piantine al vivaio, ma i semi ce li facciamo da soli, prima li rimediamo, li compriamo, poi tutti gli anni ce li facciamo da soli, i nostri semi biologici, i semi vanno conservati eh, al buio, a una temperatura di 15-18 gradi e a un'umidità più bassa possibile, quindi andrebbero messi nel vetro, magari con i sacchetti di gel di silice per assorbire l'umidità, e in questo modo i semi si conservano anni e anni. Io li tengo anche in frigorifero, così possono durare magari anche 10 anni. Eh, però arriva a un certo punto il momento di piantarli, che potrebbe essere adesso, metà gennaio, va bene, per alcune piante, come i cetrioli, come le melanzane, le zucchine, già possiamo cominciare a metterle in serra, specie se dopo ci avessimo una serra. Eh, io spero di costruirla, se no questa stanza comunque va bene, per l'inizio c'è delle finestre e... <coughs> Quindi, cosa facciamo? Prendiamo i nostri semi e li mettiamo in acqua per 24 ore, 48 ore. Tutti quanti i semi, se vengono messi in acqua, specie i semi grossi, è meglio perché questo ci velocizza la germinazione. Dopodiché, li andremo a mettere nel terriccio. Il terriccio, come vi ho fatto vedere, ho preso il compost e al compost ho mischiato la perlite. La perlite, questo sacco grande qua, non so se lo vedete. La perlite è un minerale bianco fino, di granella molto fine molto leggero, che è poroso, C ha tutta una serie di, di pori, di micropori, che trattengono l'aria, trattengono l'acqua, permettono al terreno di non compattarsi e quindi alle radici di non soffocare, è importantissimo per i primi giorni, e quindi la meschiamo in anche un 30% del litro e 70% del riccio. A questo mix, cioè... poi ci sarebbe anche l'argilla esparsa, anche questa io lo uso, c'è la stessa funzione della perlite, più o meno, solo per più grossolana quindi generalmente si usa per il fondo dei vasi per il drenaggio oppure per la cima dei vasi tipo pacciamatura, però in mezzo, se possibile, è meglio la perlite eh, essendo più fine appunto eh, allora niente, poi dopo in mezzo a questo terriccio, diciamo 30% perlite, 70% compost ci mettiamo anche le micorizze le micorizze sono dei, dei batteri dei funghi benefici che vanno a lavorare sulle radici delle piante le rendono molto più forti le piante le fanno crescere meglio sono preferibili a qualsiasi tipo di concime e quindi ci andiamo a mettere un po' di micorizze le micorizze le possiamo comprare ma si possono anche fare in casa come mi insegnava Giuseppe da Catanzaro dobbiamo prendere un vaso metterci sempre un buon substrato magari con della perlite, della pomice e piantarci un pino un salice e una quercia mi sembra poi casomai se non so questi ricontrollo e niente, in quel terreno si cominceranno a creare micorizze perciò noi andremo a prendere volta in volta il terreno o l'acqua del scarico di, di, di questo vaso e ecco come possiamo produrci da sole le nostre micorizze io ho preso i vasetti che, che conservo del vivaio ehm, ci ho messo questo terriccio ci ho piantato il seme il seme va piantato al doppio della, della lunghezza del suo lato più lungo quindi un seme che è lungo un centimetro andrà piantato massimo a due centimetri e una volta che abbiamo seminato annaffiamo per bene tutti i vasetti, proprio il terreno deve diventare zuppo dopodiché l'ho messo in queste bacinelle in queste bacinelle perché? perché ho coperto col celofan e in questo modo l'umidità rimarrà altissima perché adesso i semi appena nati per crescere non hanno bisogno di luce ma hanno bisogno di una temperatura tra i 20 e i 25 gradi che il condizionatore ci assicura e di un'umidità altissima, anche il 90-100% e questa la possiamo creare sì con un umidificatore ma certo una stanza così grande sarebbe un casino umidificarla tutta con un umidificatore c'è il trucco del cellophane quindi mettiamo il cellophane io l'ho fissato con delle mollette perché questo no, rischiava di affrosciarsi facciamo dei buchi qualche buco con lo stuzzicadente per permettere un minimo trapasso di aria e questo manterrà l'umidità altissima quindi se tutto va bene, entro 2-3 giorni vedremo spuntare, lì ho messo 70 cirioli, 30 melanzane di un tipo, 30 melanzane di un altro tipo, di lancerra ho 12 zucchine, poi oggi ne voglio mettere altre 12, vedremo eh, come spunteranno e poi mano a mano come farle crescere. Niente, questa piccola lezione mi sembra, ho detto tutto, quindi è finita. Prima di salutarvi vorrei ricordarvi di contribuire chi può per l'ortodio così almeno mi ricompro sta macchinetta fotografica eh, però non mi piace chiedere l'elemosina quindi è vero che c'è il tasto donazioni, però fate così andate su SoundCloud, scrivete Stefano Maggi ascoltate le mie canzoni se vi piacciono ve le scaricate in maniera gratuita e poi fate una donazione per, per le mie canzoni oppure mi contattate, mi venite a trovare qui all'Orto Dio vi preparo un pranzo, una cena, vegani vi porto a cercare i funghi, vi faccio vedere come si fa l'orto sinergico. Lascio un porcellino, ho scritto offerta libera, poi lasciate un'offerta oppure non so se avete visto ho cominciato a vendere gli stessi cibi che mangio io, che adesso in inverno sono pochi, però sia l'olio d'oliva sia gli altri pochi cibi che riesco a rimediare. Ho fatto un piccolo ristino, ho messo una nota sulla pagina Facebook dell'Orto Dio. Tra l'altro per chi abita a Roma, se mi ordina almeno 10 euro di roba faccio anche la consegna con la macchinuccia elettrica compresa del prezzo, la consegna a domicilio, quindi eh, grazie a chi contribuirà, eh, il filmato è finito, vi saluto, buona giornata.